Pamela Prati, faccio il tifo per Jeremias al GFV Anche Pamela Prati va pazza per Jeremias Rodriguez? È il fratello di Belen la vera rivelazione di questa seconda edizione del Grande Fratello V. Raggiunta dalle nostre telecamere alla Milano Fashion Week, l'ex diva del bagaglino ha confessato di guardare con piacere la seconda edizione del Grande Fratello VIP e di apprezzare molto il lavoro svolto anche quest'anno da Ilari Blasi e Alfonso Signorini. Jeremias Rodriguez è la sorpresa del Grande Fratello VIP. L'endorsement vero e proprio è tutto per Jeremias Rodriguez. Sto guardando molto il FVIP, bravi Alfonso, brava Larry e brava tutti. Mi ha sorpreso davvero Jeremias, molto tenero. Mi ha stupito in modo positivo, tenero e sensibile, veramente una scoperta. Pamela Prati ha anche precisato che non eliminerebbe nessuno dal FVIP perché dopo sole due puntate per lei è ancora presto dare giudizi. Pamela è il primo FVIP. Questo è il grido di battaglia, la frase diventata tormentone appena la subretta è uscita dalla casa del grande fratello Vip, nella scorsa edizione. Le sue bizze, il suo modo di fare l'hanno resa una delle grandi protagoniste della scorsa edizione ed è per questo che è diventata un autorevole opinionista a riguardo. Certo, non ha saputo resistere alle privazioni e alle dinamiche all'interno della casa, ma di certo è riuscita a lasciare un segno in quell'avventura televisiva.